Che messaggio in questo nuovo video, questo oggi raga bentornatissimo nel vlog Mas! Oggi sinceramente raga come in ogni video, indovinando un po' non so cosa fare mi do qua una tisana assolutamente One moment E chi è il mio? No, la videocamera No, Guarda che non sei l'unica che dice che è brutta, tutti i ragazzi del cazzo dicono che sono brutte, e non cazzo di cose. Avendo, no Ecco Come me piede! Sto sentendo male, sto sentendo Mario. Oggi adesso è al grande fratello. Mi sono arrivate le iesi. Ecco, bravi, iniziate a salutare. Allora, è molto difficile portare le scatole e la mondezza giù di sotto. Porteremo prima le scatole giù di sotto. Co due b mi hai fatto bianco orto? Porco 2b wow. e via i colpi. Cioè, le domande le di mortale eh, ovviamente. Eh. Per te abbiamo fatto un gruppo con praticamente in questo gruppo si chiama Gangbang e stiamo io, Schina, Cecche, Gian Turco, Peppe e Schilardi. Ah. Mio padre. <ride> non, ti, non ti trovavo, che cazzo è questo. Non si tira. Non si tira. <ride> Dove praticamente Ci abbiamo tutte foto di quelle fighe hot Di tutte le ragazze che conosciamo E ogni volta che uno di noi si fidanza Lo cancelliamo dal gruppo Si è fidanzato Damiano Ah e ogni volta che praticamente Allora praticamente siamo fatti questo gruppo Con io e Damiano, Peppe, Schila, Schina Schilardi e Gian Turco E cecche Dove praticamente si chiama questo gruppo si chiama Gangbang E ogni volta che uno di noi si fidanza Lo togliamo dal gruppo Ad esempio Damiano si è fidanzato e anche drogheo, quindi abbiamo tolti dal gruppo. E ora stanno dicendo che io mi, devo, mi fidanzo, che mi sto per fidanzare quando invece non è vero e così mi vogliono far togliere dal gruppo quando io sono il capo della setta. Almeno sai cos'è una gangbang. Cos'è una gangbang, pa'? Anche... <ride> cos'è una gangbang? Dimmi cos'è una gangbang. Un po' di <ride> ragazzi. Che Quante donne? Uno più di una. <ride> una. Una sta al centro di tutti! Ma che se pensa eh, che stiamo... Eh papà, è... Corriere di tubo, papà, eh! Sto baga, corriere di tubo! Ah, Carker, car, che... Aspetta, sì, mi ha mandato un messaggio. A chi? Sto cazzo! <ride> ah, ti rendi conto che i video di Dio non che nozze, che, dire, che non faccio. Non, non le sto più dicendo tante parolacce, non giro. Questa super figa mi ha iniziato a seguire. Ma lo sai come puoi diventare famosa? su Instagram, devi fare una foto del culo. Noemi, ma sei live. Ciao, amica di Noemi. Ciao, Noemi. No, ma sei amico di Noemi? Sì, sei amico tuo. Che figa.